Cioè consacrerete la vostra scatola a Mercurio, alle sue forze. Ok? Come si fa? Sopra alla scatola metterete questo talismano qua. Allora, questo è il quadrato magico del nome divino che risveglia il potere di Mercurio già vedete già questo, questo fiocchettino è una h H, l t t i l ok già la già se lo pronunciate qualche volta sentite un, un qualcosa che sale no abusate di questo nome perché è sacro, ma è il nome di Mercurio. Questo è semplicemente il quadrato magico di questo nome con queste lettere, G, H, L, T, -T I, L. Ok? St stesse lettere. Quindi sopra la scatola farete questo talismano, questo quadrato magico, più aggiungerete questi tre sigilli che comandano le intelligenze di Mercurio. Dopodiché, avete pronta la scatola, la consacrerete esattamente quando Mercurio, proprio come pianeta, si innalza all'orizzonte. Quando sorge, perché non è che sorge solo il Sole, sorgono tutti, sorge Giove, sorge Venere, sorge eh, Saturno, sorge Mercurio. Adesso, se non mi sbaglio, Mercurio sorge verso le 8 e qualcosa, le otto e mezzo del mattino sto parlando. Guardatevi, anche su internet, l'esatto momento in cui sorge questo pianeta, dove siete voi, okay? le efemeridi, di oggi ci sono tutti i metodi automatici. In quel momento voi farete un rituale di consacrazione della vostra scatola a Mercurio. Quindi la scatola sarà già pronta, sarà già decorata con questo, sarà già inchiodata, ok? Quello che andate a fare praticamente è svegliare il talismano che gli avete messo sopra. Il talismano lo potete anche fare su una carta, volendo, e poi la carta la incollate sopra il coperchio, eh? Ok? Potete fare così. Diciamo che il top dei top sarebbe iniziare a scrivere il talismano proprio quando Mercurio si alza, però non importa, in realtà potete anche stampare il talismano, già attaccarlo, ecco, questi tre sigilli, se riuscite, ok, li fate lì per lì, con un pennarello, eccetera, eccetera, ah no, però l'avete chiodata, no, allora dovete far tutto prima, fate tutto prima, tranquillamente, poi la inchiodate, la fate, la create, insomma. Quando Mercurio sorge, voi iniziate a recitare questo nome per cento volte, mentre avete la scatola in mano, ok? Sì, sì, la luna è irrilevante, sì, sì, sì. Allora, dicevo, quando... Mm, io farei luna crescente ovviamente. Sul coperchio, sul coperchio va il talismano. Non dentro, eh? non dentro, sul coperchio, proprio in vista, capito? Questi sigilli li potete mettere dove vi pare, sotto il quadrato, sopra, a destra, in un'altra parte della scatola è uguale. Ascoltate quando è il momento giusto, cioè quando Mercurio sta sorgendo. Eh, ok. Allora. Iniziate un vostro rituale in cui avrete accesso almeno dell'incenso, avete la vostra scatola in mano, passatela sopra l'incenso, ok? Dovete già aver messo, la, la, viene chiamata la miccia, cioè <ride> la miccia, dopo vi faccio vedere, la miccia come quella della dinamite, come quella degli esplosivi, no? La miccia deve essere già dentro la scatola, dopo però vi faccio vedere cosa è. La miccia deve, cioè la scatola deve essere già pronta. Questo rituale è solo per attivare okay? e consacrarla veramente a Mercurio. Altrimenti non lo fate e vi rimangono i simboli e va bene lo stesso. I simboli fateli, eh, in giro, come vi fa, quelli che vi piacciono, ok? Però se voi fate così, la scatola diventa magica. Questa è la piccola differenza. Iniziate un vostro rituale che sarà molto semplice, in cui chiamate la forza di Mercurio mentre lui sta alzandosi, no? Ecco, chiamate cento volte il suo nome divino, e dopodiché, per tre volte direte la vostra invocazione. Quindi può essere o oh, spiriti di Mercurio, no? Voi che dominate il commercio, dominate lo scambio di denaro in onore e per il denaro, accettate questa offerta, caricate il vostro magico potere di attrazione questa mia scatola rendete la magica lo dovete scrivere no? una vostra invocazione rendete la magica, fate in modo che attragga fiumi di abbondanza fiumi di denaro ok? E, e, e così per tre volte fate la vostra poi rifate cento volte e rifate tre volte cento volte e rifate tre volte Arrivate fino a pronunciare il nome per mille volte. Quindi fate dieci volte questa cosa qua. E quindi 103, 103, 103. In realtà sarebbe 990 e qualcosa. Però insomma, mille volte almeno ve lo beccate e ci siete. È sufficiente. A questo punto la scatola è pronta. Avete capito come si fa la consacrazione? Andateci piano, eh, con questa cosa. Se non vi sentite pronti, non la fate, è meglio se non la fate, ok? Non è che sono... Tanto ascoltate con la magia, non ci si scherza in nessuna maniera, eh. Anche se vai nel boschetto e basta, non è che ti metti a scherzare, cioè, hai capito? Eh... Però... Perfetto. Allora, sta miccia. Allora, eh, ecco, come si usa la scatola? Mm? Allora, qui vi ho messo il talismano, lo vedete? Ve l'ho messo un attimo qui per farvi capire che sul coperchio, <ride> magari, no? Eh. Allora, io... ah, guarda, ve l'avevo scritto. Nel momento, ecco, allora, ascoltate, la miccia è questa, è una banconota iniziale. Nel momento in cui, mi ripeto, eh, nel momento in cui Mercurio si trova all'ascendente, cioè mentre sorge, poni dentro la scatola la banconota. Per esempio da 5 euro, da 10 euro, ok? Poni la banconota e inizia la consacrazione e attivazione del talismano. Va bene? Questo è quello che vi ho detto adesso adesso cioè iniziate a fare quello che vi ho detto adesso però proprio mettete dentro la banconota chiudete la scatola e iniziate la consacrazione questo è um, questa banconota è importante non uscirà mai dalla scatola è il tuo magnete per il denaro se vi ricordate e eh, ora voglio voglio dirlo perché se no, poi non lo dico io, una delle primissime cosettine di... quella rubrica leggera, no? Di magia pratica per tutti, proprio tutti, insomma quella lì, avevo messo un attrattore di denaro, se vi ricordate, in cui ogni giorno, mi sembra, si andava a mettere una monetina, due monetine, si suonava una campanella, no? Era carino, vi ricordate? Con lo, sì, con lo specchio, bravo, con lo specchio, no? Eh, per quello lì... Da, è stato un po' è, è chiaro che è una cosa un po' leggera, ma cosa ora finalmente avete la conoscenza per dire che cosa si usa in quel piccolo rito: si usa, si usa la magia delle offerte, mettendo delle offerte lì dentro, non alla scatola, eh, intendo a questo specchio, a questo specchio come questo mio video, ogni giorno, ok, dando denaro, si attrae denaro. Dando denaro, si attrae denaro. Naturalmente, quello era un rito leggero, però efficace. Solo che alcune persone mi hanno scritto, eccetera, eccetera, perché dopo un mese, massimo due, l'hanno tolto. Quello non era da togliere. Quello è da tenere, come diceva qualcuno, per sempre. Nel senso che è da tenere lì, eh, almeno per qualche anno. Poi la sua funzione la farà, Subito, cioè nel primo anno la fa, la sua funzione, proprio ti aumenta il flusso di denaro, è per quello che serve. Però non è che dopo un mese va tolto, perché segue il discorso della magia delle offerte. La magia delle offerte è ciclica, non è immediata, no? È tutto, è proprio una, stabilire un stabilire un'alleanza, no? E quello lì vi permette, vi permetteva, cioè, voi ricevete di meglio. Però quello lì era una cosina così per tutti che permetteva di stabilire un'alleanza con il denaro capito? e comunque si usava la magia delle offerte torniamo a noi no perché mi era venuto in mente prima dicevo, ha visto quel bellissimo e carinino rito che alcuni mi hanno sfoggiato, alcuni mi hanno deriso altri invece hanno detto che gli hanno cambiato la vita perché l'hanno tenuto per mesi e mesi e dice, ascolta io non so cosa è successo però se mi guardo 6-7 mesi fa è cambiato tutto Bene, <ride> ok, allora, perché hai fatto alleanza con il denaro? Allora, ascoltate, ritornando a noi, questo non funziona così, eh, quindi non, volevo, non vorrei confondervi, però una banconota la mettete dentro, la miccia, diciamo, chiudete e fate la consacrazione magica. Altrimenti fate la pregherina, eh, chiudete, dite potenza del denaro, io mi connetto a te, fluisci nella mia vita, eh, ti, ti faccio questa offerta, eh, insomma potete fare anche un vostro incanto, un vostro... Eh, ok? Potete anche fare così, eh? Da questo momento in poi, ascoltate come si usa. Ogni volta che ricevete del denaro... Lo mettete dentro la cassetta ok naturalmente questo denaro sarà come flusso cioè lo spenderai per i tuoi bisogni quotidiani eccetera solo non toccare ah, sì, la banconota madre o la miccia o la madre è chiaro quindi praticamente ogni soldo che ricevete in contanti e aspettate perché poi vi dico anche la versione un po più moderna <ride> che uso anch'io però per adesso cercate di capire questa. Ogni soldo che ricevete, voi 500 euro, voi 100 euro, voi 1000 euro, non lo, non lo, tecnicamente non lo mettete nel portafoglio, lo mettete qui dentro, se riuscite. Il più possibile li mettete qui dentro come deposito, diciamo, no? Poi quando vi pare li spendete. Non è, non è infatti dicevo, non è come quello lì dello specchio, eh, che ce li devi mettere. Quello dello specchio... Vi ricordate? Scrivetemi se qualcuno se lo ricorda. Non vi assomiglia un po' a questa storia qua? Quello lì dello specchio che vi ho detto, con la campanella, eccetera. Oh, è questa, eh? Sì, molto. <ride> infatti, sì, sì, infatti, ma perché qualcuno poi mi aveva detto ma se raggiungo un milione di euro, poi come faccio a non toglierli? Eh, <ride> se raggiungi un milione di euro vuol dire che sei ricca e quindi li puoi anche togliere tutti e è finito, non è che hai capito? <ride> però sembra no? infatti vi ho detto il vostro piccolo tesoro del tempio per voi e per la vostra famiglia se lo, è una cosa che facevano fin dai tempi dei tempi anche le grandi città e tutt'oggi la regina eccetera hanno miniere di, cioè no miniere, depositi di oro e oro e oro, la Cina cerca di averne ancora di più perché? A cosa serve per comprare qualcosa? No, non serve per comprare qualcosa. Perché lì siamo nei, momenti, nei, nei, nei piani, diciamo così, in cui ogni soldo è inutile. Perché non si parla di miliardi di euro, si parla di tipo miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di euro. Non è nulla che compri, ma è il loro tesoro del tempio. La regina Elisabetta ha il tesoro del Tempio. Eh, la Cina, che erano lì a litigare per chi c'aveva più oro, c'ha il tesoro del Tempio. Capito? Ogni vera potenza ha un tesoro del Tempio. E quel rito lì era del... Che c'entra il sale? Chi è che l'ha scritto? Il sale non c'entra nulla con questo rito dei soldi. No, il sale non c'entra nulla. Era quello dei soldi che metti dentro un contenitore circolare a forma di specchio. Eh. Comunque mi sembra che è il primo della playlist Magia Pratica, mi sembra che è il primo. Ed era è proprio questo, cioè era un creare, è un creare, un tesoro del Tempio. Ma voi non lo fate quello, va bene? Non vi preoccupate, non lo fate quello del mio video che vi sto dicendo. Voi fatevi la scatola magica, altro che Quella che è, è 100 per di potenza, cioè non è niente a che fare con quello, eh? cioè chiariamoci un attimo. Qui avete proprio la potenza della magia dell'offerta e poi avete anche in più delle cose e veramente questo funziona alla grande, ma è un oggetto sacro è un oggetto magico questo, capito? Allora eh, nella cassetta si mettono i soldi che arrivano, non quelli che prelevi ma anche quelli che prelevi, cioè nel senso che se li prelevi, da qualche parte l'avrai presi, anche quelli che prelevi, praticamente i soldi invece di tenerli in casa in contanti, eh, si intende perché qua dentro che ci metti se no aspettate, eh, vi dico tutto allora, eh, li mettete qua dentro e poi li spendete, va bene? Qui è mercurio, quindi qui i soldi ci devono solo passare. Non è che li dovete conservare qua dentro e poi non spenderli. Attenzione a questo passaggio, eh. Non è che non li dovete spendere, però mi raccomando, non toccate mai la banconota madre. Quindi nella banconota madre potrete mettere un, un simbolo di questi, per esempio. Per riconoscerlo 20 euro eh? 5 euro è un po misero 5 euro ricorda un po la povertà 20 euro almeno 50 euro non so 20 euro li lasciate lì 50 euro è ancora meglio è eh? dico 100 euro è perfetto 100 euro è ottimo se volete lasciare 100 euro lì dentro veramente se avete possibilità fatelo perché ricordatevi che eh, eh, eh, gli date più potere, se, se lasciate 100 euro è un inizio diverso, però naturalmente se lasciate 100 euro e poi non avete dei soldi per, man per, per mangiare a fine mese, siete stati scemi, non lo dovete fare, dovete fare in proporzione a quello che, sentite. se lasciate 10 euro come banconota madre, va bene? È questa l'offerta lo, alla cassetta, alla scatola, va bene? L'offerta al denaro è la vostra banconota madre allora ascoltatemi quindi qui ci dovete solo far passare il denaro tutti il denaro contante che vi passa tra le mani lo fate passare da qui va bene è ottimo questo lasciare spesso un'offerta alla cassetta per aumentarne la forza che quindi si andrà a sommare alla banconota iniziale madre. Cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire che voi avete lasciato, per esempio, 20 euro dentro come banconota madre e poi siete partiti, avete fatto la consacrazione e poi state facendo passare i vostri soldi da qui, quando vi servono li le levate, quando non vi servono li lasciate qui. Quando siete in casa, invece di lasciarli nel portafoglio, li lasciate qua dentro. Ok? Allora il discorso è questo che di tanto in tanto, almeno ogni settimana, dovete lasciare un'offerta alla cassetta. È vero che avete la banconota madre, ma che la banconota madre è l'inizio, è l'inizio di questo. Ok? È l'inizio del vostro tesoro del Tempio. Ma poi. Piano piano dovrebbe diventare un tesoro invece che, no? Ecco, quindi, piano piano, ma fate offerta al denaro, fate offerta a questa vostra cassetta magica, ok? Quindi prenderete un'altra banconota, ci rimettete un simbolo se volete per riconoscerla bene, perché poi ricordatevi che diventa tesoro del tempio, eh? Anche quella diventa banconota madre, cioè nel senso che non va toccata. Eh? In questo modo voi fate offerta proprio alla cassetta, quindi per aumentarne la forza. Quindi ehm, potete, mentre la mettete, potete dire in questo modo faccio offerta allo spirito del denaro, faccio offerta al tesoro del tempio, faccio offerta alla prosperità e alla ricchezza. Che voi fate offerta alla ricchezza, fate offerta alla prosperità. E infatti cosa otterrete? Prosperità. Perché fate offerta alla prosperità in che maniera? Addirittura mettendo 20 euro in più. Quindi è proprio il modo giusto per riottenere esattamente la stessa prosperità e generosità che state dando. Vi è tutto chiaro fin qui? Scrivetemi per favore se avete capito. Se vi è tutto chiaro. E poi vi dico la versione moderna che uso anch'io. <ride> e, e poi abbiamo finito. Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Sì, sì, sì, sì, sì. sì. Ok, capito, capito. Perfetto. Chiarissimo. Allora. La versione moderna, perché, allora, qualcuno di voi vi, sarà, vi, sarà, vi sarete sicuramente detti, ma io ora, cioè, i soldi ce li potrei anche avere, però non è che mi passano tutti questi contanti tra le mani che dici ogni giorno, fiumi di contanti che passano dalla cassetta, no? Allora, e poi, un'altra domanda. <ride> ve la faccio io la domanda, se non ve la siete fatta, perché è una certa ora, sono le 2 e 15. Ma il tesoro del tempio, oh, ma il tesoro del tempio dove entra nella cassetta? Come c'entra nella cassetta? Oh, perché noi abbiamo la prima banconota, eccetera, eccetera. Ma oh, sarete d'accordo con me che questa cosa deve diventare qualcosa di bello grosso, no? Magari un bel gruzzolone, no? Eh, ma dove entra il tesoro del tempio? Una cassetta, come fa? Vi siete chiesti questa cosa o no? Magia. Magia. Ok, sì, qualcuno se l'era posta, perfetto. Allora. Questa è la versione moderna, <ride> cioè mettete dentro alla cassetta, come madre, non una banconota, ma, per esempio, potete mettere un IBAN, un IBAN di un conto bancario, oppure anche una di quelle carte ricaricabili... Una di quelle carte ricaricabili che ci sono in circolazione, capito? La cosa migliore è un IBAN bancario, direttamente, senza tante storie. Ci mettete quindi dentro direttamente una, un cartellino con il numero proprio dell'IBAN e voi stessi come intestatari, mi raccomando, non cointestato, eh. Voi stessi e basta. Però attenzione, non deve essere il conto in banca che già avete. Deve essere un nuovo conto, aperto per questo, e lì dentro ci sta il tesoro del tempio. L'ho scritto anche qua, non toccare mai il denaro depositato su quel conto. Quindi, appunto, vi ho detto, ci sono anche quelle carte collegate al conto, eccetera, eccetera. In realtà è una formalità, perché poi voi questo denaro non lo dovete toccare. Però vi servirà per mettercelo. Ok? Quindi quando lo mettete, quando ci fate un bonifico eccetera eccetera, allora certamente ehm, potrete, cioè mentre, fate, no? mentre, mentre ci mettete dei soldi, per esempio mettete 500 euro lì, dite eh, questa offerta è per la forza di prosperità, è per la forza di ricchezza e per la mia cassetta magica di offerta per la prosperità economica. Semplicissimo, ok? E cercate di farci passare i contanti però da qui, perché i contanti sono belli, sono utili, poi il cash proprio è proprio, è, è utile proprio averli in mano. Per esempio, se avete la possibilità, prendetevi un po' di contanti, per esempio, 1000 euro in contanti, così, li mettete un po' qui, capito? Poi li potete spendere, non, non sto dicendo di fermarli, eh. Li potete spendere. Infatti li prendete, però poi cercate sempre di mettere qualcosa. È bello averci sempre qualcosa, capito? A disposizione qua. Ma anche le carte di credito del vostro conto bancario, se volete, se avete la carta di credito. Io non ce l'ho nemmeno la carta di credito. Però se avete bancomat o cose così, mettete qua dentro anche quelli, tranquillamente. Però, questo qui, di non toccare, era in sostituzione ai 20 euro col simbolo sopra. Invece di 20 euro col simbolo sopra fate un nuovo IPAM, perché, per esempio, quando arrivate a 5.000 euro, 10.000 euro, come tesoro del tempio, eh, 20.000 euro, 30.000 euro, poi come fate le, qui dentro cosa c'entrano le banconote da 20? Capite qual era il mio discorso? <ride> Quindi mettetevi tutto do, qui, capito? Nel vostro unico, qui ora ce ne sono ma sarebbe una. Nel vostro unico conto dedicato e quel conto è il vostro tesoro del Tempio. Ogni volta che volete fare offerta a questo, metterete soldi dentro questo conto. Mm? E quindi qui vi rimane solo una, una carta, diciamo. E questo è tutto <ride> per questa meravigliosa serata sulla magia dell'offerta. <ride> allora, scrivetemi dei vostri delle vostre impressioni, dei vostri commenti su se vi è piaciuta come serata, se avete imparato delle cose, come vi è sembrata, se avete delle domande, qualche vostro feedback, diciamo così, e poi ci possiamo salutare. Uh, si può fare IBAN e anche banconote? Sì, sì, potete fare cosa vi pare. Sì, sì, sì, sì. Assolutamente <ride> molto interessante, bellissimo tutto. Grazie infinite, davvero molto interessante. Tante informazioni. Ok, sì, fatemi tutte le domande. È eh, interessante come sempre, meraviglioso. Sì, e pensate che siamo alla prima parte <ride> per, giusto per incominciare a entrarci in questa cosa. Ma la seconda parte sarà che appunto si chiamerebbe avanzata. Sarà ancora più tosta. Eh, perché lì proprio <ride> entriamo nella, nelle offerte vere e proprie, no? Faremo eh, tutto il discorso degli antenati e divinità, o, o santi, o angeli, che vogliamo. Allora, domanda. No. Interessante come sempre, perfetto. Sì usare un nome divino che attrae denaro e questa cassetta? In che senso? Non ho capito la domanda. Sì, come sempre si impara molto, molto bella. Ok, perfetto, sono felice che vi sia piaciuta, veramente, perché eh, domani vado a cercarmi l'albero. <ride> Ottimo. Sì, avete visto, ci siamo... Che differenza c'è dal punto di vista magico? Beh, eh, non lo so cosa intendi di preciso, cioè il nome divino cosa vuol dire? Mm, diciamo che stasera ho posto degli esempi, no? tra cui era anche comunque un'offerta di energia. Quindi chiaramente, eh, per esempio, ogni pratica vera poi con una divinità, con una dea, con un dio, eccetera, implicava, comunque anche oggi se uno le fa implica, la ripetizione di quel nome tante volte durante la mattina, durante la sera, durante la notte prima di dormire, capito? E quindi certamente se tu ripeti un nome divino tante volte, capito? E eh, tu stai facendo offerta sicuramente a quella forza lì, capito? Diciamo sì, sì. Mm, non mescolate le cose, eh, in qualche modo, se, se fate una cosa poi avete visto è tutto molto preciso in realtà, e se fate una cosa cercate di uh, sprofondare in quella e basta, okay? perché poi nella magia a volte ci sono diversi modi per fare una cosa, una cosa, la stessa cosa. Quindi, eh, capito? Quindi la dinamica di base è sempre la stessa, è sempre un'offerta. Sì, sì, perché l'abbiamo detto prima, senza offerta il rituale è vuoto. Similia similibus, esatto, esatto. Infatti ogni rituale vero, se voi le guardate, implica un lavoro, tanto che si parla di lavoro magico, Punto. Perché? Eh, perché è proprio questo lavoro che viene riconosciuto dalle forze, capito? È come se voi creaste uno squilibrio però a vostro favore, capito? È come dire, guarda, che io ho già fatto questa cosa e ho impiegato cento di energia per te. È quello. È Come se, non so se vi è mai capitato una persona che vi fa un regalo così, cioè senza magari neanche voluto, e però e te dici: ora per sdebitarmi cosa faccio? Vi è mai capitato di sentirvi un attimo in debito con la persona? Non so se vi è mai successa una cosa simile. Uno che vi paga una cena, però non è che gliel'hai chiesto, eh, però quello la paga, paga, poi allora ti tocca pagarne una, una tea a lui. Quando vi capita queste cose, è un po' come le forze si sentono quando fate offerta nel modo giusto, capito? Nessuno costringe nessun altro, però voi, capito? Avete fatto di molto del vostro per chiedere quello che vi serve. Quindi anche per questa cassetta magica, avete, a parte il vero e proprio rituale magico di convocazione delle forze, di mercurio sulla cassetta, ma a parte quello, avete fatto nel modo giusto eh, gli acquisti, che tra l'altro avete speso anche qualche soldo. Avete fatto tutto in un modo preciso, l'informazione è chiara, precisa, non c'è deviazione, non c'è causa, c'è rispetto per le forze, avete dato, dato, dato, e quindi, eh, capite? E poi avete la cassetta che alimentate, fate offerta, fa e questo è sempre più forte. Capito? Il flusso del denaro vi aumenta sempre di più. Senza aspettarvi miracoli, tutto d'un tratto, oppure soldi che arrivano dal nulla, eccetera, eccetera. Sinceramente, succederà. Però non è così che si tratta con lo spirito del denaro. Presentandosi davanti a lui e dicendogli: allora, io non ho voglia di far nulla, non farò niente nella mia vita. però voglio 3 milioni di euro, grazie. Ah, oh, cattivo che non me li dai, cioè, capito? Sempre mettersi in gioco facendo capire che la voglia proprio di lavorare, di eh, capito, di creare, di essere utile alle persone, eccetera, questa c'è sempre, seguitevi le regole, ok? Scrivetevele, io vi consiglio veramente di scrivervi tutti questi insegnamenti in un vostro... In un vostro piccolo quaderno perché è molto importante che a un certo punto voi fate quell'operazione che si chiama mettere insieme i pezzi, <ride> come un puzzle, no? In cui unite veramente i, tutti i pezzi ok? e seguire quindi eh, la pratica così come va fatta. Tutto qua il discorso, ok? Un grande progetto, ecco, eh, ho spiegato molto bene fin dall'inizio, importante? Ecco, l'importante è come ci si dedica a creare. Esatto, bravo, questo qui, perché l'invisibile vede la tua verità. Impegna tempo, ci vuole il massimo del rispetto e tutta la forza possibile nel progetto. Esatto. Esattamente. Ok, carissimi amici, io vi saluto. Siamo riusciti a non arrivare alle tre, meno male. Sono felice di aver trovato un modo di trasmettervi tutte queste cosette, anche se non siamo faccia a faccia, no? Perché sai, poi se siamo di persona, vi faccio vedere come si fa di qui e di là, è tutto più facile. Però avete visto, con questo discorso delle slide, no? Avete capito bene tutto alla fine. Con questo discorso delle slide io praticamente posso disegnarvi, farvi lo schema, farvi riassunto, mettere in rosso, in nero, è un, mi sembra una cosa, uno strumento molto molto efficace, ecco, per trasmettere. Esatto, molto pratico anche, perché così uno non si deve spostare fisicamente, no? Per, per queste cose qua. Quindi io vi ringrazio per esserci stati. Penso che siate molto fortunati, sinceramente, perché questi insegnamenti, avete visto, sono molto pratici e quindi, per esempio, voi che ci siete, potete applicarli già da quando volete, capito? Spero di... ogni volta non lo so, però spero di riuscire a fare la registrazione, penso che abbia funzionato tutto, però sapete, a volte... Anche questi computer eh, non si sa, no? Potrebbero non registrare, e quindi eh, quel che è fatto è fatto, non è che poi io ripeto le cose, capito? Eh, non si può fare, vuol dire che doveva andare così. E quindi grazie per la vostra presenza, eh, perché certamente è proprio grazie alla vostra presenza che questi insegnamenti si possono manifestare e si possono rendere. Eh, accessibili proprio capito a tutte le persone che davvero vogliono eh, sacralizzare la loro vita con la magia la magia che è scienza e arte e che in fondo cerco di spiegarvelo quasi in ogni video ma vedete che è quasi matematica, matematicamente così. La magia è vita. Semplicemente segue l'intelligenza della vita, l'intelligenza delle forze, così come ci sono. Potrebbe dire che la magia segue la verità. Tutto ciò che è vero in te vincerà sempre nel mondo della magia. Benedizione a tutti voi, carissimi amici, e ci vediamo presto. Passate una buona notte.